Ciao a tutti, oggi prepareremo l'Irish Coffee. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero di canna, caffè espresso amaro caldo, whisky, cannella e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo montando la panna, mettiamo all'interno del boccale la farfalla, mettiamo lo zucchero a velo. Versiamo la panna che deve essere ben fredda di frigo. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza, senza tempo a velocità 3,5 La panna deve essere semi montata e non ben montata. Trasferiamola in un contenitore. Dopo aver lavato il boccale e aver posizionato in frigo momentaneamente la panna già montata, versiamo all'interno il caffè. Lo zucchero di canna e la cannella chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti 37 gradi velocità 3 A questo punto dal foro del coperchio aggiungiamo il whisky e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 1. Il caffè è pronto. trasferiamolo in dei bicchieri e completiamolo con la panna. Irish coffee, grazie e alla prossima ricetta.